I dati ISTAT sono importanti un po', un po' per tutti, nel senso che comunque sia danno eh, una situazione andamentale, quindi riguarda un po' tutti noi. Beh, in un mondo che corre rapidissimo è chiaro che il dato non può essere un dato vecchio, altrimenti serve poco o nulla, serve, è un po' come il, il bilancio per l'azienda, più che il, il bilancio passato serve le, la prospettiva futura, quindi anche i dati devono essere in tempo reale e non di un anno fa. È importante capire diciamo, la tendenza ehm, di tutti i parametri, le, le, le, la crescita del PIL, la crescita della produzione, la crescita dell'export. Per chi fa impresa sono dati fondamentali questi.